Proseguiamo. Allora, Cristina Passoni della società Etatec presenta laminazione controllata delle piene e riqualificazione ambientale del torrente Lura nei comuni di Bregnano e di Lomazzo in provincia di Como. Prego. Che... Ah, ecco. Cercherò di fare meno dei 12 minuti così. Ehm... Dunque, rispetto a quello che abbiamo visto adesso, anche stamattina, torniamo in scala più piccola, quindi non sto parlando di tratti fluviali lunghissimi, ma limitati, non tantissimo, insomma a quello che siamo riusciti, a quello che abbiamo potuto fare il meglio possibile. Eh, questo è solo per un inquadramento territoriale, siamo in Lombardia, in provincia di Como, siamo all'interno del parco dell'Ura una zona quindi tutelata e con grande attenzione già da parte del parco dei comuni di regione il torrente Lura è un torrente da tempo monitorato sia a livello qualitativo, beh anche tu hai fatto mi sembra Giancarlo tu hai fatto l'IPM mi sembra qualcosa. Quindi è conosciuto. Eh, e questo da un certo punto di vista permette anche di avere dei, dei valori base su cui fare poi dei confronti mh, nei prossimi anni oltre al fatto che questo intervento è soggetto a un piano di, piano di monitoraggio da parte di Enea eh, non vedo niente. questo è il territorio, quindi siamo in, siamo in Lombardia, siamo in questa zona qua questa è l'area prima dell'intervento L'intervento di riqualificazione fluviale si eh, inserisce all'interno di un intervento prettamente diciamo idraulico di laminazione delle piene, quindi necessità di laminare le piene nel bacino. Eh, in questo punto il bacino è naturale e anche abbastanza urbanizzato, ci sono dei contributi urbani significativi. Il Lura a livello di forma, morfologico sembra, sembra naturale, ma in realtà è molto inciso ed è povero dal punto di vista ecologico. Noi abbiamo questo che vedete è una foto abbastanza recente delle aree di laminazione così come sono state realizzate e sono quasi completate. L'area che ho evidenziato in giallo è quella soggetta a riqualificazione fluviale. Questo perché era in un tratto di torrente lura, compreso tra le due aree di laminazione che vedete qui realizzate, un'altra area di laminazione di competenze pedemontana non ancora realizzata che si trova sulla sponda sinistra idraulica. Quindi diciamo che è un intervento che si inserisce sicuramente all'interno degli obiettivi, del contratto di fiume, degli obiettivi di riqualificazione generale del bacino, di aumento della biodiversità eccetera, ma abbiamo colto un po' l'occasione, avevamo un'area di torrente interclusa tra due aree di laminazione ne abbiamo approfittato ecco, per fare riqualificazione. L'ho girato solo per comodità. Queste sono sempre le vasche. Questa è sempre l'area dove abbiamo realizzato la riqualificazione fluviale. Siamo riusciti a farlo in questo tratto. Abbiamo approfittato, diciamo, di questa ANSA e di quest'altra ANSA e del tratto compreso in, in, questo, in questa lunghezza. Eh, abbiamo eh, fatto delle opere varie, nel senso non ci potevamo permettere di ampliare troppo il corso d'acqua o di lasciarlo divagare dappertutto, c'erano dei punti che dovevamo assolutamente vincolare che sono quelli più vicini all'argine dell'area di laminazione, stiamo parlando di un'area di laminazione che quando sarà piena avrà acqua fino a 2-3 metri rispetto al piano campagna. Questi sono gli interventi che abbiamo realizzato, che quindi allargamento del corso d'acqua un po' ovunque, ma soprattutto in queste due anse, in modo da lasciarlo divagare, eh, interventi di protezione delle sponde in corrispondenza dei punti a ridosso degli argini, dove non possiamo permettere che il corso d'acqua eroda la sponda e altri punti dove abbiamo cercato di... Comunque di ampliare la larghezza del corso d'acqua e di inserire degli interventi leggeri per limitare la divagazione, ma lasciare comunque il l'ura libero di fare un po' quello che vuole a seconda della, della, delle portate che, che transitano, del trasporto solido che viene portato, a seconda del tipo di, di, di evento, anche. Se l'evento è un evento lungo che interessa tutto il bacino, anche il bacino naturale, trasporto solido e significativo anche da monte. Quando sono, quando sono eventi meteorici puntuali, molto intensi, è prioritario il, baci, il contributo dei bacini urbani. Quindi l'acqua è povera di sedimenti e erode moltissimo. Magari poi l'acqua da Della piena, come è già successo, eh, giù, erode molto a monte e lascia giù un po' di ghiaia e semi di... Cose varie, tra cui meloni e angurie che abbiamo trovato nell'ansa, quest'estate, in quest'ansa qua. Questa è questi sono i po pochi numeri che riporto, così per dare un'indicazione di quello che abbiamo fatto. Abbiamo, siamo riusciti insomma, ad ampliare l'alveo del torrente da una sezione che andava da 5-6 metri fino a 7-10 metri, a parte le due anse. Abbiamo creato le, delle lanche in questa zona e in questa zona. Abbiamo protetto dove non era necessario, dove potevamo permetterci insomma, che, che, il, che la sponda potesse essere un po' più sensibile con, semplicemente con la copertura diffusa con gli astoni, quindi una base di, di sistemazione con i massi e poi gli astoni di salice. Abbiamo messo dei pennelli, in questo, in questo punto abbiamo messo un pennello, questo perché non volevamo in realtà che eh, venisse tagliato il meandro e quindi venisse accorciato e cambiata la dinamica fluviale in questo tratto. Abbiamo messo alcune soglie ehm, qui a Valle del Pennello e distribuite lungo la sezione in modo da, ehm, da far sì che l'acqua si ridistribuisse su tutta la sezione e eh, che non venisse convogliata in, in uno stretto taloeg insomma, troppo limitato. Abbiamo fatto gli interventi di palificata spondale abbastanza significativa sopra le scogliere nei punti, come vi dicevo, qui e su questo lato dove dobbiamo proteggere comunque l'alveo. Queste sono delle immagini, eh, questo è l'arretramento della lanca, non so se voi riuscite a vedere, questo era prima, eh, l'alveo era molto inciso, era 3-4 metri rispetto alla sponda, noi abbiamo arretrato la sponda e abbiamo aperto fino a qua mettendo un pennello in modo che il lura comunque immagra, continua a tenere quella, eh, quel tracciato che aveva prima. Questa è la lanca che abbiamo arretrato, questo è il pennello, questi, qui si vedono le sogliette, questo è un piccolo deflettore che abbiamo messo sulla sponda a sinistra per evitare che andasse a rodere troppo dall'altra parte e la corrente fosse rimandata un pochino verso il centro dell'alveo. Questo è un deflettore, questa è un'altra piccola protezione con scogliera. Sull'altro lato, quando se riusciranno a realizzare l'area di laminazione 3, andranno avanti con gli interventi di riqualificazione fluviale. Questa è una foto degli interventi realizzati. La riqualificazione fluviale è stata completata l'anno scorso, quindi abbiamo un anno diciamo, di, ehm, di controllo, di verifica. Queste sono foto degli interventi, gli astoni, la copertura diffusa di astoni, sono legati con i picchetti. Hanno, ricacciato, hanno cacciato subito, l'ambiente la, è stato favorevole all'attecchimento di quasi tutto. Eh, questa è la Lanca Sud, dove abbiamo, siamo riusciti a risagomare leggermente, non abbiamo potuto arretrare molto la sponda come avevamo intenzione di fare inizialmente, un po' perché i soldi comunque erano limitati, e non sapevamo dove mettere quella terra, e un po' perché in questa zona eh, dove c'erano inizialmente dei boschetti di robinie, eh, abbiamo trovato anche delle querce, quindi mh, abbiamo lasciato il boschetto e abbiamo cercato di eh, migliorare, quindi infatti è un intervento di miglioramento forestale. Queste sono altre, altre immagini delle opere, quindi qua vedete per esempio due momenti alla, alla realizzazione qui dopo qualche mese eh, dell'allargamento, qui non si riesce a, a verificare, ad avere la sensibilità del, della dimensione. Eh, non sono certo gli interventi che abbiamo visto prima, però è quello che siamo riusciti a fare. Insomma. Questo qui a destra, in basso a destra, vedete la scogliera e la palificata spondale sopra, questo perché questo è l'argine di cui vi parlavo, qui non era neanche completato come quota, questa è semplicemente la, la, la pista di, di emergenza e di, di controllo della, della vasca. Queste sono le altre foto, questo è l'argine che vi dicevo, questi sono gli interventi un po' più tosti dal punto di vista più da ingegnere, non so cosa <ride> come li considerate. Comunque sono degli interventi che le scogliere che magari possono non piacere, possono non essere qualificazioni fluviale, o non essere considerate come tecniche di ingegneria naturalistica, sono quello che comunque ci serviva in quel punto perché non potevamo permetterci che erodesse, ma guarda. Questo è una eh, un, sono due immagini della parte di valle, visto dal, dal manufatto di regolazione dell'area di laminazione, eh, questa è un'asse, il torrente Lura fa questo giro, poi gira di qua e se ne, va di, se ne va verso valle. Questo è il boschetto di cui vi parlavo prima, qui prima non si vedeva nulla, non si vedeva l'acqua, eh, abbiamo aperto, abbiamo addolcito la sponda, abbiamo allargato un po', abbiamo sistemato appena la sponda e quindi Lura diciamo che adesso si prende un po' più di spazio. È aumentata anche eh, la tipologia di vegetazione ripariale, prima c'erano solo le robinie, adesso no. E andremo avanti con il monitoraggio a vedere anche l'efficacia o i difetti, anche che questi interventi possono avere mh, di per sé come interventi su quel territorio, anche in funzione di quello che mh, saranno, Poi sarà l'evoluzione il Lura è monitorato quindi ogni volta che piove abbiamo i livelli abbiamo le, le piogge, ci servono per monitorare il funzionamento delle, delle aree di laminazione ma ci servono anche per vedere poi che cosa succede all'interno di quest'area di, di qualificazione fluviale ho finito, grazie grazie per, per essere rimasta strettamente nei tempi c'è qualche domanda? Prego Giuliano Trentini, ti devo chiederti come sai. Senti Cristina, sicuramente è un lavoro notevole che ovviamente è molto condizionato dallo spazio ristretto in sì. cui siete intervenuti. Allora, mi domando, secondo te non c'era chiaramente dalle fasi precedenti di progettazione fin dal preliminare, possibilità di disegnare diversamente questa vasca e la futura vasca al fine di mh, magari perdendo o non perdendo quote di volumi o comunque perdendo quote di volumi marginali rispetto all'efficacia della vasca e, e dare, definire un corridoio più ampio. Sì, e, sì, e in modo tale che a quel risulta punto gli trattamenti che... di qualificazione sarebbe potuto essere meno è pesantemente rigido, chiaramente in quella condizione non puoi fare altro che così, ma se uno parte avendo una, un leggermente più arretrato in qualche cosa, uno riesce a fare intervento molto meno pesante sull'alveo e sì. molto meno rigido. Mm, no, nel senso che sono state valutate tantissime ehm, possibilità. Come vi dicevo il torrente Lura è monitorato da tanto tempo e sono. E credo da, eh, già nel 94 era stata definita quella zona di Lura, di bacino dell'Ura, quella zona lì come area di possibile laminazione eh, delle piene all'interno del bacino. Da lì in poi, dal 2003, scusate ho sbagliato, da, da 2004 in poi sono stati fatti degli studi eh, che hanno cercato di capire l'efficacia di vasche di laminazione concentrate fuori, fuori alveo, in alveo, eh, diffuse, eh, in destra e in sinistra in modo da trovare la configurazione che fosse il più possibile efficace come riduzione delle portate e come impatto ambientale e paesaggistico. Questa è quella che è stata definita, che è stata trovata come configurazione migliore per limitare eh, l'impatto sul territorio anche dal punto di vista paesaggistico limitare il bilancio scavi-volumi, quindi limitare i costi, perché anche quello è, una, è un aspetto molto significativo. Eh, le, le aree di laminazione così come sono, cioè il bilancio scavi-riporti, quindi creazione di argini e di una sagomatura della sponda della colmata è stato fatto in modo da evitare di portare via terra. Noi stiamo parlando di 180.000 metri cubi, di, di vasca, anzi 180 per 160 e sono stati realizzati con appunto minimizzando questi, questi interventi. Eh, il, non l'ho detto, forse l'ho scritto: il costo di questi interventi di, quali, di riqualificazione è, è intorno ai 200 mila euro. Quello di progetto è stato fatto uno sconto del 30%. Sono stati realizzati comunque è limitato anche dal fatto che le aree erano già state espropriate per le aree di laminazione quindi. Ehm, non c'era possibilità di fare altrimenti, è stato pensato ma non c'è stata la possibilità. Grazie. Quindi è un piccolo intervento. C'è ancora tempo per un'altra domanda purché sintetica. Niente? Bene, allora grazie Cristina per essere stata molto precisa con i tempi.